Pratica, un appuntamento per tutte le donne che vogliono ritagliarsi un po' di tempo per se stesse, un salotto guidato dalla simpatica padrona di casa Elena Maria Manzini, dove scoprire tante curiosità, ricevere tanti consigli sui temi più importanti nella vita di una donna, ma anche un laboratorio dove dare spazio alla manualità e alla fantasia. Donna Pratica, tutti i giorni alle 22 su Donna TV. Amiamo i nostri bianchi e sappiamo come proteggerli. Ma come fare con i nostri capi? Usando solo il detergente, nel tempo possono ingrigire e perdere luminosità. Aggiungi un misurino del nuovo Vanish Multipower ad ogni lavaggio. Rimuove le macchie per un bucato pulito e igienizzato. Elimina gli odori e mantiene bianchi i tuoi bianchi. Anche dopo 50 lavaggi. Nuovo Vanish Multipower. Più vita ai tuoi capi mozzarella vallelata è così buona perché fior di latte, fatta solo con latte italiano. Prova la bontà vallelata in tutte le sue forme. Vallelata, la natura va assaporata. Oh, i vicini hanno ordinato un globo. È qualcosa del supermercato per una cenetta romantica. No, guarda, hanno ordinato degli hamburger. Aspetta, aspetta. Alla fine l'ordine non era per loro. Su Globo puoi ordinare tutto ciò che vuoi. Scarica latte. ordina un globo, ci andiamo noi. No! Io lì non ci vado. Sarà pieno di pulci. Zecche. E anche zanzare e pappataci. Ehi hey, ragazzi! Wow. wow! Niente paura con Advantix! Con Advantix puoi proteggere il tuo cane contro pulci, zecche, zanzare e pappataci e anche dal rischio di trasmissione di leishmaniosi e dalle larve di pulce in casa. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non usare sui gatti. Advantix. Protezione anche dal rischio di trasmissione di leishmaniosi. L'ispirazione arriva quando meno te l'aspetti. Nasce dagli incontri sorprendenti e dalle fusioni inaspettate del tè con il gusto della frutta, le erbe e i fiori. Fuse Tea, goditi fusioni inaspettate, anche senza zuccheri. Mm. Ma lo sai che già a partire dal primo settembre in molte regioni il segnale della TV cambierà? E se non sarai pronta non potrai più vedere né GM24 né gli altri canali che ami? Ma niente paura, non dovrai per forza comprare un nuovo televisore. Basterà un piccolo e semplice decoder da collegare al tuo vecchio televisore per continuare a vedere tutto come prima e anche con una qualità migliore in alta definizione. Ma non perdere tempo, chiama subito per ricevere direttamente a casa tua il decoder DigiQuest HD Easy a questo prezzo promozionale, facile da collegare al tuo televisore e facilissimo da usare grazie al telecomando con tasti grandi. Non farti trovare impreparata, entra subito nel mondo del nuovo digitale terrestre con il decoder DigiQuest HD Easy, la facilità della nuova tecnologia ad un prezzo riservato solo ai clienti GM24 direttamente a casa tua con una semplice telefonata chiama ora